Perché è un bene acquistare oro fisico come forma di investimento? Perché hai la certezza che quel bene è nelle tue tasche, quel bene è intoccabile e il suo valore non può essere minato dal futuro di una società emittente di un qualsiasi titolo finanziario o azionistico. Se compri il titolo di un'azione, per quanto sia solida quell'azienda, quel valore è determinato da quell'azienda. Quell'azienda potrebbe crollare e, e la tua azione non vale più niente, vale zero. Oppure se compri dell'oro fisico finanziario, quindi compri un titolo di oro ma non hai il lingotto in mano, non è di tua proprietà, hai comprato sulla carta dell'oro, tutto il rischio è sulla società emittente, quindi se la società emittente di quel titolo finanziario dovesse fallire tu avrai carta straccia in mano se invece hai dell'oro fisico che è nelle tue tasche o in una cassetta di sicurezza o nei cavò di una società dedicata a questa ma il titolo di quell'oro è tuo non c'è alcun tipo di rischio e nel tempo quell'oro sarà rivendibile ovunque in qualunque valuta e in qualunque parte del mondo e quando deciderai tu quindi avrai una parte del tuo capitale garantito e protetto da qualunque cosa succeda nel mondo. E non si può pensare che una grande società che emetta dei titoli finanziari non possa fallire. Sono fallite le banche, può fallire chiunque. Quindi se vogliamo stare sereni, garantire un futuro a noi stessi e ai nostri figli, senza dover pensare o avere il minimo dubbio che qualcosa potesse andare storto, la cosa migliore è mettere una parte del proprio capitale in oro fisico.